più di te mi manchi come l'aria non lo immaginavo sai non riesco più nemmeno a pensarmi senza te sentiamo più, esco ormai la sera con gli amici e con chi sai, intanto passa il tempo e la vita scorre via, Lontano